il tempo dei Cesari rivela come non mai il meccanismo sanguinario del potere che consiste nel ridurre a cose o meglio ancora a cadaveri i perdenti ambiziosi. Ecco a voi Giulia Agrippina Augusta nella veste di vedova e sacerdotessa del divo Claudio che nel frattempo aveva fatto avvelenare per ottenere un potere più sicuro e duraturo. Ma lei era anche sorella di Caligola, nipote e moglie di Claudio e infine madre di Nerone. Lei è stata la donna più influente di Roma, una donna che sapeva eccellere tanto nel bene quanto nel mare.